allora io adopero normalmente cioè normalmente no in questo momento adopero del filato da Inema, che è un filato non troppo fine infatti per fare una corda da circa 16 fili ce ne vanno 12 come serve in adopero il diamond back questo è un 0,26 che mi viene giusto per eh, usare le cocchie 1 no, con eh, 16 fili. Per eh, i serving dei loop uso lo stesso filato, perché uso lo stesso filato? Uso lo stesso filato perché intanto non ha nessuna importanza per quanto riguarda solo una protezione, eh, lo uso dello lo stesso identico, così non si vedono imperfezioni e il loop viene eh, benissimo, senza, senza nessun tipo di problema. Voi sapete che i, il serving del loop va fatto praticamente a mano, quindi molto leggero, non va assolutamente tirato, al contrario del serving eh, sulla corda. Allora, intanto, eh, cosa consiglio per Argo Beh, Dai NEMA va bene, va bene anche il Fast Flight, va bene l'8125 e ho il T75 che sono praticamente lo stesso filato. Io non andrei a impegolarmi in filati troppo rigidi come in formule eh, troppo rigide come Trophy, Excel eh, eccetera eccetera. Per l'arco nudo... Non abbiamo bisogno di filati troppo performanti perché non abbiamo stabilizzazioni, non abbiamo eh, nessuna possibilità di, eh, di essere, eh, non abbiamo nessuno nessun sistema di smorzamento. Quindi filati tranquilli, dynema, fast flight di 75-81 e ne abbiamo già finché vogliamo. Cosa dobbiamo fare? Beh, dobbiamo intanto, questo è il telaio, e dobbiamo semplicemente eh, ruotare il, la nostra corda intorno al telaio. Beh, intanto, per prima cosa, la fermiamo a un piolo. La fermiamo a un piolo, ben stretto, perfetto. Poi diamo ancora un giro è un giro morto e poi non dobbiamo fare altro che fare 8 giri quindi 8 più 8 fanno 16 fili senza nessun problema ok? quindi 8 più 8 tranquillamente ci giriamo intorno facendo attenzione a non sovrapporre i fili vedremo perché non dobbiamo sovrapporre i fili vediamo che ne mettiamo uno accanto all'altro uno sopra l'altro Tranquillamente, senza nessun problema, non preoccupatevi per il momento della tensione. Ruotate intorno ai pioli e mantenete i fili distanziati uno dall'altro, quindi uno sopra l'altro, uno sopra l'altro. Ma senza che si sovrappongano. E vedremo tra un po' perché. Quindi, ruotiamo intorno. Ovviamente ci siamo già dimenticati di quanti giri abbiamo fatto ma così possiamo andare a vedere. Non preoccupatevi se sono eh, abbastanza laschi, non è un problema adesso, ce ne sono quattro. Ruotiamo ancora e siamo a 5 a ah, 6 che siamo a 6, questo appunto. Ecco qua, abbiamo detto che questo filato è un pochino più grande degli altri e quindi ci fermiamo a 12 fili. Non facciamo, non facciamo altro che arrivare in questa posizione. Ora dobbiamo fare, vedete, che i fili non sono tutti ben tirati. Ora non dobbiamo fare altro che cercare, ed è essenziale, cercare di rendere uniforme la tensione di tutti i fili. Come facciamo? Bene, cominciamo a ruotare questi e tiriamo, tirando l'ultimo filo. Vedete che tutti si assestano, si assestano tutti contemporaneamente. Ecco. Ancora una volta, tiriamo tutti i fili, tirando anche il rocchetto, e tutti i fili si sono assestati. Vedete che tutti i fili si sono assestati. A questo punto, che tutti i fili sono assestati e hanno tutti la stessa tensione, andiamo a dare ancora un giro intorno al piolo e poi lo fermiamo con la sua rotella. Ecco, e a questo punto il, la prima parte della corda è a posto. Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo fare il serving del primo loop. Il primo loop lo facciamo ovviamente dove abbiamo fermato i due capi della corda. Facciamo il serving del primo loop in modo tale che poi eh, togliendo i fermi ai capi delle corde non, non possano più scappare una volta fatto questo loop faremo il secondo loop e poi il server centrale vedremo. È essenziale, è essenziale che la rotazione dei serving sia tutta fatta nello stesso senso quindi questo serving deve essere in questa maniera questo serving deve essere in questa maniera quell'ultimo serving deve essere sempre con la stessa rotazione tutti e tre i servi devono avere la stessa rotazione, in modo tale che poi quando andremo a dare in giro alla corda il servi non si eh, scioglierà. Cioè, lo dovremo dare in modo tale, lo, lo verifichiamo, che il, che, che il servi si stringa anziché smollarsi una volta che diamo, eh, che diamo il girare. Ora prepariamo... Eh, il rocchetto del serving non facciamo altro io uso questa macchinetta è una macchinetta semplicissima non andiamo altro che a sostituire a questo serving che utilizzeremo dopo il, questo filato che è lo stesso che è lo stesso del allora ci siamo abbiamo la nostra macchinetta con il nostro eh, serving e non facciamo altro che senza nessun problema, diamo un giro in modo tale che sia tirato fermiamo il serving da questa parte e non facciamo altro che andiamo a mettere questa protezione intorno ora ruotiamo in questo senso e vedremo che ruotare in questo senso dovremo fare tutti i serving tutti i serving loop e centrale sempre ruotando in questo senso vedete che la macchinetta è al minimo, andrebbe fatto a mano, senza macchinetta e assolutamente al minimo, deve essere assolutamente non tirato affinché il loop non sia rigido e mettiamo la protezione sulla corda il servizio serve appunto per proteggere la corda dallo sfregamento che avrà sul tips dei nostri flettenti e non facciamo altro che ruotare fino, abbiamo lasciato circa un pollice da una parte e lasceremo circa un pollice dall'altra. Non preoccupatevi, teoricamente bisognerebbe lasciare un po' meno dalla parte opposta in modo da che non vengano sovrapposti, devono avere, eh, vedremo qualche loop non devono essere identici ma devono essere leggermente sfalsati affinché poi quando io andrò a fare il serving eh, orizzontale possano essere eh, sistemati meglio. Comunque arriviamo a circa un pollice di distanza ci siamo quasi ecco abbiamo fatto la nostra protezione a questo punto possiamo tranquillamente eh, sfilare il loop che avevamo, lo tagliamo, la parte terminale del loop, smogliamo i capi che avevamo fissato, a questo punto sono ben fissi e possiamo tagliarli da una parte e anche dall'altra. Ecco fatto, per tirare i due capi della nostra corda e l'abbiamo tagliata. Ora non facciamo altro che smollare la nostra macchinetta e vedete che ruoterà tranquillamente. Lo andiamo di nuovo a fissare, a questo punto ruotiamo la corda in modo da avere i loop del serving leggermente sfalsati sono leggermente sfalsati ok a questo punto eh, st possiamo stabilire che questo sia il loop più in alto quindi il loop più in alto eh, deve essere leggermente più grande del loop in basso anzi quello in basso deve essere piccolissimo perché eh, deve essere inserito eh, senza senza nessun problema il, invece il loop superiore deve essere leggermente più grande perché deve entrare dentro il flettente, dentro il flettente per poter poi armare l'arco con facilità quindi qua lasciamo eh, circa due eh, cm il loop di due cm e mezzo in modo tale che lo chiudiamo leggermente e andiamo un po' all'indietro fino a quando avremo all'incirca questi due centimetri e mezzo ok chiudiamo la macchinetta e andiamo a fare il resto del serving ritorniamo sui nostri passi e andiamo a sistemare il resto del serving di quanto dobbiamo farlo lungo questo serving di quanto dobbiamo farlo lungo ma io direi di arrivare se non abbiamo un press molto alto, molto elevato, eh, direi che la protezione deve essere tale che quando la corda sbatte sul flettente non si deve rovinare. Quindi io direi di arrivare fino al più lento. tenendo conto che dovremo chiuderlo. Quindi dovremmo, dobbiamo fermarci un attimo qui. Cominciamo a ruotare la nostra protezione sempre con questo senso. bellissimo, andiamo avanti ricordatevi che il loop non deve essere troppo stretto in, questo, in questa fase andiamo avanti siamo quasi arrivati facciamo attenzione che il il servizio sia ben posizionato che, sia, che non ci siano delle, né interruzioni né sovrapposizioni e quando siamo quasi arrivati al piolo dobbiamo lasciare diciamo un, un mezzo pollice perché vedremo che sarà, sarà la chiusura quindi possiamo arrivare tranquillamente a questo punto possiamo evitare il pollice che ci potrebbe dare fastidio e ci preoccupiamo di fare la chiusura come si fa la chiusura? è molto semplice stiamo in questa posizione tiriamo il serving verso di noi in questa posizione qua lo fermiamo col dito e andiamo a posizionarci di sopra quindi di sopra in questo modo tiriamo il nostro serving a questo punto non si muove più niente. Molto semplicemente entriamo dentro e ruotiamo e andiamo verso questa posizione. Entriamo dentro e ruotiamo, entriamo dentro e ruotiamo, diciamo all'incirca 10 volte. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A questo punto tiriamo il nostro serving e ci posizioniamo in que da questa parte qua, semplicemente così, molto facile. Ora non dobbiamo fare altro che ruotare in questa posizione, vedete che quello che abbiamo fatto all'interno si sviterà, si ruoterà al, al contrario e nel contempo andremo a posizionarci in questa, da questa parte, in modo da sovrapporre il filo. Questo andrà sovrapposto. Ecco che andiamo a sovrapporlo. Da una parte si toglie e andremo a sistemarlo dall'altra parte, in modo da ricoprire il tratto terminale del cervi che abbiamo fatto. Ruotiamo, ruotiamo, ruotiamo. Senza bisogno di tirare, non c'è bisogno di tirare perché tireremo poi alla fine. Ruotiamo ancora, abbiamo quasi finito, ecco che abbiamo finito. Ora non ci resta altro che tirare il filo, togliere il dito ovviamente se no ce lo strozziamo, tiriamo e a questo punto tiriamo leggermente e la chiusura del loop è fatta di circa un centimetro tiriamo ancora leggermente e abbiamo fatto il primo, il primo loop, il primo loop è completato. Ora non ci rimane altro che fare la stessa cosa dalla parte opposta sempre con la stessa rotazione che abbiamo fatto da questa parte, sempre con la stessa rotazione che abbiamo fatto da questa parte lo facciamo esattamente dalla parte opposta. Dalla parte opposta dobbiamo fare attenzione che il loop, vedete questo è il loop che abbiamo fatto, questo è un loop che andrà di sopra, che entrerà giustamente nel, nel flettente, eh, quei 10 cm che ci serviranno per armare l'arco, il flettente inferiore dobbiamo farlo molto più piccolo, direi di queste dimensioni. Questa è una dimensione corretta, di un, di un serving superiore, quello che deve entrare dentro il flettente, la dimensione del, sed, del, del loop eh, del flettente inferiore dovrà essere più piccola, direi, di queste dimensioni qua. Okay? Quindi quello che abbiamo fatto da questa parte lo facciamo esattamente dalla parte opposta.